ciao buongiorno oggi ti voglio proporre un nuovo esercizio di secondo livello per il movimento lineare con questo esercizio andremo a sviluppare la percezione la comprensione e l'agilità per comprendere l'utilità del movimento lineare oggi introduco l'elemento verticale la verticalità è necessaria non solo per arrampicare, per chi perché ha gioia eh, di, di potersi cimentare nelle pareti e in natura, ma anche per comprendere meglio e andare a fondo sullo studio del movimento, perché mette in risalto le problematiche. Quello che abbiamo visto ieri è il movimento lineare di primo livello, cioè sul piano orizzontale. Primo livello, piano orizzontale. Quindi abbiamo fatto l'esercizio di camminare mantenendo la stessa altezza abbastanza semplice ovviamente il piano orizzontale non, non mette in risalto errori perché? perché sul piano orizzontale se uno cammina per strada non è che sta lì a cercare di stare attento all'altezza perché? perché comunque si fa secondo livello A e B li mettiamo sfalsati dove lo sfalsamento è prevede l'altezza quindi prevede teoricamente che uno fa questo Potrebbe essere anche questo una linea retta. Questo è quello del piano orizzontale, ma qui non è piano orizzontale perché qui c'è l'altezza. Quindi il secondo livello che ho scelto io di fare è quello di aggiungere più altezza. Non sono un punto, io sono una persona. Quindi le gambe, le braccia, e sto qui. Allora, per muovermi da qui a qui... Quello che viene da fare è questo, quindi più o meno la stessa altezza dell'omino ok? e la risultante è praticamente un dislivello uguale. L'esercizio di oggi è quello che andiamo a fare fra un po' è proprio quello di creare un secondo livello che segue lo stessa, la stessa direzione di spostamento. Ok, questo che vuol dire? Vuol dire che non ce n'avremo più la componente d'altezza, quindi noi in realtà ci sposteremo da B da uno più basso a uno più alto, però mantenendo effettivamente l'andamento, la direzione dello spostamento in maniera lineare e piano. Un punto qua A un punto qui B dove c'è un gigante, perché così si capisce meglio, questa è la cintola, almeno le dimensioni sono queste, questo è questo è il cristiano, che fa? Si porta qui piegando tutte e due le gambe e mantenendo l'altezza, mantenendo l'altezza e il bacino alla stessa altezza quindi, tra l'altro nota bene che questa distanza è comunque più corta di questa, che teoricamente questo dovrebbe essere un cateto. Vabbè, questo è molto più semplice capirlo facendolo. Ok, ora iniziamo anche un altro concetto della verticalità, che è molto bello, è che insieme alla verticalità si inizia a inserire la collaborazione. Più andiamo avanti, più abbiamo bisogno di strumenti e persone che aiutano, quindi collaborano, a farci crescere e ad aumentare le nostre possibilità. Allora, per fare questo esercizio hai bisogno di avere dei libri in casa o crearti anche un'alternativa, il gradino o se no comodamente un mattone, I mattone tu hai per caso i mattoni, io ho scelto i libri perché sono più facilmente modulabili e quindi posso scegliere anche che livello fare quindi ora iniziamo da, da, un, da una cosa che comunque non è tanto difficile ma che mette in evidenza l'esercizio oltre ai libri quello che è importante eh, è per riuscire a bene nell'esercizio quindi per mettersi nella migliore condizione che è quello di monitorare appunto l'esatta esecuzione eh, dell'esercizio e quindi non alzarsi mantenere la stessa altezza e due una cosa molto importante è il divertimento ed ecco a voi la mia compagna cioè mia moglie che oggi ha l'attrezzo fondamentale ecco l'attrezzo fondamentale che mi definirà l'altezza, se tu me lo tieni in questa maniera, io così ho tutta la linea del percorso, me lo vuoi anche appoggiare su questa, quasi, la mano un po' più indietro perché sennò un po' più indietro, ok, <ride> okay quindi questa è l'altezza, allora i libri vanno posizionati più o meno a una larghezza dal muro, bisogna avere una distanza perché se si siete troppo appiccicati non ci si può appoggiare, quindi in realtà uno lo può fare anche con l'appoggio, quindi con l'appoggio uno posiziona una mano, mette il piede e cerca di... Si trasferisce da dietro, davanti, mantenendo la postura retta e mantiene l'appoggio. Io questa qui ho anche una parata che è appoggiare la gamba dietro sullo stinco, sulla, sul colpaccio della gamba sinistra, in questo caso della sinistra. Tenere mille uno, mille due, mille tre, e tornare indietro rimangono incollati i piedi uno e <ride> è un inconveniente dell'attrezzatura, <ride> ok? Ripetere dall'altra parte. Allora, quindi posizionare il piede, attenzione, libri mettiamo di perché potrebbero scivolare anche il carico dell'appoggio, deve essere graduale. Come si fa? Si manda avanti il bacino e il ginocchio che va verso il passo. vedete? Il ginocchio che va verso il passo. io mantengo. Più o meno sempre la stessa altezza, non so se sta parando e mi alza la scolosa, eh? non so. 11, 120, 130, 104, 150, 106, 170, 108, 1010. Questo è far capire che uno lo fai da 5, se puoi, puoi mantenerlo. E riscendi. Ok. Allora, detto ciò, fatto così uno può sbizzarrirsi, ovviamente, a farsi vedere un quadricipite così. Aumentando la, la difficoltà. La puoi fare graduale per metterti nella migliore condizione, quindi un libro alla volta. Certo, se lo si tomi così è un po' difficile, o se no puoi metterli tutti quanti insieme. Notare che più stiamo con la gamba piegata, più è complicato. Prenderai, oh, Arriva una pezza allucinante. Ecco, se è tanto alto, vedrai che i 10 secondi non riesci a mantenere e capisci pure l'utilizzo del muro Dici a che serve il muro? ti dà stabilità però è bello perché non ti sbilancia, se tu ti appoggi non ti sbilancia quindi anche l'utilizzo del muro in realtà ti insegna perché una cosa che ti può bilanciare se sei in grado di gestirla in realtà se non sei in grado di gestirla ti può sbilanciare tipo se ti spingi Ok? o se no se ti tiri o guardi storici quindi il concetto è che tu devi rimanere dritto è difficilissimo così è veramente difficile con una ginocchia non consiglio di mettere dei libri troppo alti insomma o comunque arrivarci gradualmente quanti devi fare a me piace tanto tre però da tre ma tre per Scusa. gioca avete diversi esperimenti se ti fa male ovviamente bisogna capire perché ti fa male se ti fa troppo male riduci l'altezza semplicemente e questo è il secondo livello del movimento lineare però è il primo di quello verticale quindi è il movimento lineare applicato al verticale e domani vediamo il secondo livello ciao domani backstage backstage presa Aspetta che... Cioè, cioè, come esattare uno strumento è poi sì, a ah, mm. allora, aspetta se non parlo aspetta allora, se non si è messa a teare così che non mi sono detto che non mi che non mi sono detto che non mi sono non, stesse. Stesse. non, non, non, non, non, non. Fai mi sono detto che mi che non Smetterti nella migliore condizione, senza cuore, di domani. Aspetta, Non si appoggia. Appoggia alla parete. No, io non sono vecchia. Ma ce l'hai eh. eh. no, no, io? Perché poi mia vita è essere più vecchia. La verità è la verità. È algo un esercizio. Dai, prova. No. Prova no. a Guarda ah, sì, sì no, no, la fai gamba. Fai. Guarda, la gamba di papà. guarda la gamba. Vedi no, no, no, no, come la no, la mantieni? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Brava amore, contano le 1, le 2, le 3, 4, e 5, torna in Alla Ho ah, Che dice? La birra che eh, Così possono farlo tutti. Ci. E rendere le cose impossibili. Questo è il Ah, dal 22 si che sai? settimana 40? Anche gli altri, perché con gli altri tipo di